Buonasera, scocca anche oggi l'ora di Apogeo Live, i nostri incontri con i nostri docenti di corsi e con i nostri autori di libri. Oggi è una sera, un incontro, un Apogeo Live un po' particolare perché intanto parliamo di programmazione, non capita spessissimo anche se pubblichiamo tanto materiale in tema. Parliamo di eh, un corso che è particolare anch'esso perché. Diversamente dagli altri che proponiamo è un corso lungo, poi magari ne parleremo eh, tra poco nel corso di, di, questa, di questa diretta. È un corso lungo che occupa molte giornate a cui ci piacerebbe tanto vedere molte persone iscritte perché appunto c'è tanta carne al fuoco da, da trattare e comincerà dopo Halloween. Lo terrà, eh, non è una minaccia, è una promessa, lo terrà Serena Sensini che è qui con noi e che ringraziamo e che appunto oltre a scrivere libri per noi su eh, Python eh, terrà anche questo corso su come iniziare a programmare eh, con Python ed è proprio di programmazione con Python che vogliamo parlare stasera. Ma quindi eh, prima di questo, solo un momento. Eh, ciao Serena. Vuoi dirci ciao, ciao. in 30 secondi chi sei, cosa fai, perché sei qui, cosa ti aspetti, eccetera? Va bene, proverò a stare nei 30 secondi. Allora attualmente lavoro come Enterprise Architect in un'azienda che si chiama Daedalus, che si occupa di Alcare. E in realtà di cappelli ne ho messi tantissimi durante la mia seppur breve carriera, ho lavorato sia come sviluppatrice che come sistemista, come data analyst, come data scientist, di ruoli ne ho cambiati spesso. E ho approcciato diciamo, il mondo della programmazione non con Python, anche se eh, quando poi ho iniziato a studiarlo e a lavorarci mi sono resa conto che eh, è, è stato proprio amore a prima vista ed è uno dei linguaggi che più utilizzo eh, anche in ambito lavorativo quindi questo, questo è un po' il, il riassunto chiarissimo eh, parliamo di programmazione con python perché appunto si, questa è la tua specialità e abbiamo capito però visto che eh, vogliamo oggi un po' iniziare a mettere giù le carte io prima di mh, perché programmare con Python, che è il tema dell'incontro dell di stasera, volevo chiederti perché programmare? Voglio dire, io non sono un programmatore. Capisco che i computer si programmano, che si possano fare un sacco di cose, però eh, perché dovrei considerare o una carriera o semplicemente anche l'acquisizione di, capacità programmatorie in generale prima ancora di arrivare a Python. Sicuramente è, è una bellissima domanda ed è anche una domanda abbastanza complessa. Um, ma eh, se ti dovessi rispondere così di getto, ti direi che sicuramente nel secolo in cui ci troviamo, nel millennio in cui ci troviamo, eh, la programmazione in generale è eh, ormai arrivata a toccare veramente qualunque aspetto quotidiano. No? Quindi. Quando parliamo di programmazione, non bisogna per forza pensare a quegli omini che stanno dietro i computer e che digitano cose improbabili su schermate nere e scritte bianche, no. Eh, il programmatore è anche una persona che ha forti capacità logiche, organizzative assolutamente, e eh, anche doti di, co come lo chiamano adesso, no? problem solving, cioè capacità di. Uh, riuscire a trovare delle soluzioni a dei problemi apparentemente uh, disastrosi, mm, soprattutto adesso in un contesto dove abbiamo praticamente automatismi ovunque, no? abbiamo frigoriferi che ci dicono quando è che scade il latte, abbiamo lavatrici che possono essere impostate per uh, ritardare l'accensione al giorno dopo, anche questa è tutta programmazione. Uh, quindi non, uh, non bisogna immaginarla solo in un contesto di, di codice scritto, uh, appunto con il classico stereotipo del, del ragazzo occhialuto, della ragazza, speriamo anche molto più spesso, della ragazza occhialuta che sta dietro al computer. La programmazione ha, ha pervaso ogni aspetto della nostra vita e secondo me um, il fatto di uh, mettersi all'opera in questo senso, di scrivere qualcosa che ti aiuti a eh, risolvere un problema anche semplice eh, assolutamente um, ti dà una visione completamente diversa anche di tutto quello che fai nel quotidiano Quindi delle attività proprio più, più semplici come caricare la, la lavatrice <ride> che può sembrare una cosa facile e non lo è alla fine, effettivamente, abbiamo la lavatrice, abbiamo il microonde, abbiamo, avevamo i videoregistratori, ci sono un sacco di cose che si programmano. Si programmano perfino i termostati. Assolutamente. Alla fine <ride> Anche quello <dei> conti, complicatissimo. <ride> alla fine dei conti, il computer è solo una cosa in più di quelle che sì. si, possono, si possono programmare. E allora, da qua forse si può salire sul gradino successivo. Parlando del fatto che. Imparare a programmare può essere opportuno. Poi magari parleremo di come può esserlo anche a livello di carriera o di sviluppi di una carriera già esistente. Perché programmare con Python? Forse non tutti lo sanno e chi ci ascolta, però di linguaggi di programmazione per computer ne esistono un'infinità in letteralmente. Sì, Andiamo sulle centinaia. E perché proprio questo qui? Guarda ti posso dare una risposta che chiaramente è basata sulla mia esperienza poi mh, ci sono persone che chiaramente la penseranno in maniera completamente diversa per quel che ti posso dire io ehm, riprendendo anche la domanda che hai fatto prima no? perché programmare programmare significa iniziare a pensare le cose in un modo diverso e a esprimerle ehm, sotto una forma più analitica, più razionale ehm, io normalmente... Quello che ho sempre fatto, anche di fronte a dei problemi abbastanza complessi, eh, non era mai pensare direttamente eh, in termini di linguaggio eh, di programmazione da utilizzare, no? ma più che altro cercavo di rendere il mio problema un qualcosa di trasformabile anche in un, un linguaggio comune, anche nel, nella lingua italiana. Eh, ed è quello che in ambito informatico chiamiamo anche metalinguaggio, no? un qualcosa che ci permette di passare da... Eh, dal cervello umano a qualcosa di comprensibile per il computer. In questo senso Python, secondo me, è quello che si avvicina eh, molto di più al linguaggio umano, perché ha una sintassi estremamente semplice. Quindi, anche per chi non ha mai programmato in vita sua, ehm, ha, diciamo, veramente una curva di apprendimento altissima. Eh, io ho fatto diverse esperienze anche con ragazzi e eh, adulti, eh, quindi diciamo anche persone che magari non studiavano da un po' di tempo, eh, che non avevano assolutamente esperienza di programmazione e che con Python si sono trovati benissimo, perché effettivamente è quasi una traduzione di quello che tu effettivamente stai magari scrivendo eh, appena sul, sul foglio. Eh, ha una sintassi che è molto precisa, eh, ha poche regole, ma sono sempre quelle, quindi anche a livello di applicabilità è facilissimo e Oltretutto supporta un sacco di paradigmi diciamo, di programmazione per cui anche quando entriamo in, diciamo, in una complessità un po' più alta eh, nel, nello sviluppo riusciamo anche a passare da un ambito completamente diverso all'altro ed è il motivo per cui Python poi viene utilizzato su contesti totalmente diversi, no? eh, mentre sappiamo che non so... Eh, Linguaggi come per esempio R si usano particolarmente in ambito statistico, piuttosto che linguaggi come JavaScript e via dicendo si usano per la parte di sviluppo eh, web, generalmente parlando, anche se non è sempre così, Python spazia veramente tantissimo. E eh, in questo senso io trovo che soprattutto per chi non ha capacità di programmazione, nel senso che non ha mai avuto a che fare con un linguaggio di programmazione, Python sia veramente il linguaggio ideale. Per partire e non a caso, infatti, lo chiamano proprio il linguaggio zero day perché da dal giorno zero sei in grado di scrivere una riga e di capirla perfettamente. E penso che sia una cosa super, super potente. Guarda, anche se la protagonista stasera sei tu, voglio rubarti due minuti per raccontare un aneddoto, un piccolo aneddoto personale. Prima di questo, ricordo a tutti che possiamo tranquillamente fare a Serena tutte le domande che vogliamo e eh, di scriverle in chat, poi le leggeremo a Serena e lei eh, risponderà. Se ci sono domande, dubbi, richieste di qualsiasi tipo, non esitiamo e mettiamole nero su bianco, come si dice. Aneddoto personale, eh, ho involontariamente avvicinato un mio amico alla programmazione, perché lui ha un, aveva una cosa di mh, tre o quattro anni fa, aveva un figlio che frequentava le medie uh -huh. e aveva il figlio dei grossi problemi con le espressioni, quelle cose, 4 più aperta tonda, 5 per due diviso, tonda, chiusa, eccetera. E non sapeva, faceva fatica, i bambini e i ragazzi capita, e gli ho consigliato, guarda tu, Apri, fai questa cosa, scrivi, apri il terminale, scrivi Python, eh, vedi, il, eh, vedi il segnale delle tre freccine una dietro l'altra e poi comincia a scrivere, fai scrivere a tuo figlio il testo dell'espressione e Python te la risolve perché lo scrivi esattamente come lui l'ha messa sul quaderno. Lui ha provato, effettivamente questa cosa funzionava, ha aiutato il figlio. E poi gli è rimasta la curiosità, ha detto, ma se può fare questo, che cos'altro può fare? Quasi quasi mi interesso, non è diventato proprio un programmatore, però ha cominciato, come si dice, a smanettare, a fare Perfetto. qualcosina. Eh, a questo proposito, si pensa che la programmazione sia quella dei massimi sistemi, faccio un'app, <ride> faccio un super database, faccio una rete faccio chissà che cosa forse eh, può esserci anche una utilità più eh, spicciola magari, tu hai qualche mh, opinione in merito? guarda ti posso dire che eh, per esempio mh, mi è capitato tempo fa eh, qualche anno fa diciamo: mm. ehm, avevo a che fare con linguaggi di programmazione completamente diversi e avevo la necessità di leggere un file, un file csv, che però Excel non mi apriva in nessun modo. E leggendo un po' su, su internet, no? guardando un po' la documentazione, Python eh, legge molto facilmente file, file del genere. Per cui mi sono detta, senti, dopo aver passato un sacco di tempo a cercare di, di aprire questo file inutilmente, in ho detto, vediamo. Se riesco in qualche modo a leggerlo e a riportarlo eh, modificato come voglio, no? perché era un compito abbastanza lungo e noioso e eh, da fare soprattutto a mano. E eh, veramente con tre righe di codice, perché era veramente eh, solamente necessario importare la libreria, scrivere l'istruzione necessaria per leggerlo e scrivere l'istruzione necessaria per aggiornarlo. Quindi, veramente al limite minimo eh, sono riuscita a, a diciamo, a chiudere quello che stavo cercando di chiudere da, da ore. E, e appunto, come, come dicevo prima, è un po' nell'immaginario comune, no? pensare ai programmatori come eh, appunto de delle creature un po' mistiche che fanno, che fanno cose incredibili, però la realtà è che la programmazione sta anche nel rendere eh, i problemi, e le soluzioni, chiaramente, eh, relativamente semplici. No? Eh, una cosa che cercano sempre di inculcarci anche un po' eh, nel mondo del lavoro è proprio di non complicarci la vita, quindi di cercare di risolvere i problemi scrivendo soluzioni che siano semplici, perché altrimenti c'è qualche problema. E, e penso che questo, anche riportato alla vita reale, sia in realtà molto eh, veritiero. No? A volte ci, ci complichiamo la vita nel... Eh, girare intorno ai problemi e inventarci chissà quali eh, giri assurdi, in realtà eh, a volte utilizzare il principio del più è semplice, meglio è, funziona, funziona perfettamente, quindi io mh, ti posso dire che in questo senso la programmazione torna veramente super utile anche per dare una visione diversa ai, ai problemi e per imparare anche a risolverli sotto forme completamente diverse inaspettate come può essere appunto quelle della, della programmazione intanto sei la testimonianza evidente che i programmatori non, non sono se non sono mai stati figure mistiche isolate introverse che sono un po' ai margini della società, col camice, eccetera, eccetera. I programmatori possono essere persone normalissime, estroverse, ah, simpatiche, inserite come tutti in una comunità con tanti amici e con tanti interessi. E abbiamo nella nostra piccola comunità di oggi qualche domanda, per cui vediamo se riusciamo a soddisfarle. Alberto... La butta sul coding e chiede ecco. consiglieresti, sapevi che sarebbe arrivato il momento del coding, eh, consiglieresti Python come primo linguaggio per studenti di scuola superiore oppure sarebbe meglio cominciare col linguaggio C? Sappiate che il linguaggio C è un altro delle eh, miriadi di linguaggi di programmazione che esistono e che esiste dalla notte dei tempi, esiste veramente da quando è cominciata l'informatica personale anche prima, mentre Python è un pochino più recente, non così tanto più recente, però c'è una differenza generazionale, diciamo. Quindi Serena, Python va bene per studenti di scuola superiore? Assolutamente sì, guarda, ti posso dire anche in questo caso per esperienza diretta ehm, ho ottenuto ormai qualche anno fa, Uh, dei, dei corsi di informatica proprio in Python a degli studenti del, del liceo, di un istituto superiore, uh, che si sono trovati benissimo anche loro, non avevano mai programmato se non fatto diciamo, qualcosa a livello logico, no? quindi come funzionano uh, le istruzioni condizionali, se volessi risolvere un problema, no? uh, scrivendo appunto quello che, che chiamiamo metalinguaggio o pseudocodice, poi i nomi in questo caso sono tantissimi. E, e devo dire abbiamo fatto tre giorni intensivi, quindi tre giorni mattina e sera e alla fine del terzo giorno sapevano comunque leggere molto bene um, anche programmi non scritti da loro, quindi saper capire che cosa andavano a risolvere questi problemi, uh, ma anche saper so scrivere qualche riga di codice. Um, per cui assolutamente sì, io penso che uh, soprattutto per chi non ha mai programmato sia veramente il linguaggio ideale, quindi... Per dei ragazzi magari del liceo, del liceo istituto superiore, insomma, eh, di quel grado, sono perfetti assolutamente. Ho visto anche ragazzi di 12-13 anni programmare in Python e fare cose straordinarie. Senti, proteggiamo un attimo anche i genitori da tante persone che a furia di vendere alla fine magari passano un po' la soglia. Qual è il limite inferiore? Fino a che età si può cominciare a esporre un bambino a, a Python o comunque al, all'idea, al concetto della programmazione? Guarda, um, dal mio punto di vista, ma anche questa è un'opinione assolutamente personale, uh, fin tanto che la programmazione viene trasmessa come un gioco, quindi come un qualcosa che ti permette di costruire un qualcosa di divertente, um, io penso che limiti reali non ce ne siano e eh, sarebbe sciocco quantificarli. Eh, ci sono moltissime iniziative, come anche il, il Code del Dojo, per citarne una, ma ce n'era anche un'altra in onore di Ada Lovelace, di cui adesso mi, mi sfugge il nome, che era più dedicata alle ragazze. Eh, ragazze giovanissime, perché partivamo dai, se non sbaglio, 7-8 anni, quindi veramente piccoli, ehm, che però con esempi di programmazione Uh, molto semplici riuscivano a costruire dei giochi. Ecco, io in quel, penso, in quel senso penso che sia molto efficace uh, estendere l'ambito della programmazione. Chiaramente ogni età ha le sue fasi, quindi uh, di certo non possiamo mettere nelle condizioni di programmare delle, non so, delle applicazioni web a dei ragazzi uh, troppo troppo giovani. La programmazione deve essere divertente a qualunque età, a, per me lo è anche oggi, anche se lo faccio chiaramente a un livello diverso. E, però fin tanto che chi te la insegna, chi ti trasmette questa passione e lo rende divertente, per me non, non c'è un'età giusta, né minima né, né massima. Soprattutto massima, si può cominciare davvero a, a qualsiasi età, anche molto, molto avanzata. Torniamo, mi sono preso del tempo che non mi aspettava e torniamo alle domande di chi ci sta seguendo. Eh, chi vuole chiedere qualcosa a Sirena scriva pure in chat, appunto le, leggiamo tutto quello che arriva. Eh, più che una domanda c'è un commento di Nick Nick che dice l'esempio della bellezza, io aggiungerei della semplicità di Python, è ad esempio il comando print, per stampare un risultato al contrario degli altri linguaggi. Prima si diceva appunto che la sintassi, il modo di scrivere le istruzioni di programmazione che si usa in Python è relativamente semplice rispetto a quello che succede con altri linguaggi di programmazione. Sì, infatti questo è proprio l'esempio che io faccio normalmente durante la primissima lezione del corso Python. Dico sempre... Metto, metto a confronto i linguaggi, quindi prendo l'estratto del comando diciamo, di stampa di Java, il classico hello world di cui parliamo tutti, eh, lo metto in C, lo metto eh, in Python e faccio vedere le differenze. Dico, vedi, tu per scrivere questo in Java devi aver capito cosa sono mh, i modificatori di accesso, cosa sono le classi, cosa è una funzione, hai bisogno di capire un sacco di cose, no? E magari il primo giorno non sei pronto per assimilare tutti quei concetti. Con Python tu... Scrivi una riga, mh, media 20 caratteri, hai fatto, hai visto qualcosa che funziona e già ti fai prendere dall'entusiasmo. Con Java o con C la sensazione è totalmente opposta e, e partire bene fa, secondo me, proprio la, la differenza. Sì, diciamo che con certi linguaggi l'entusiasmo uno lo deve proprio andare a trovare molto <ride> sì. in posti molto nasc ben nascosti. Senti c'è una domanda più impegnativa da parte di Pino che dice programmo da oltre 40 anni e quindi wow, ho esperienza bellissima. da vendere e ho usato in sequenza moltissimi e diversi tipi di linguaggio di programmazione eh, da basic a Fortran, poi sono passato ai vari C perché ci sono varianti del C. E poi ho ripreso Visual Basic for Application di Microsoft wow. e C-Square, che è un altro linguaggio di programmazione, anche quello di Microsoft. Oggi da zero passo a Python e qui ti sgancia il siduro. E il porting dei programmi appena detti? Sì, questo è, proprio, questo è proprio il domandone. Allora, il porting dei programmi, questa è una cosa che famiglia mi ha chiesto molto spesso. Scusa, no? scusa un attimo Serena, diciamolo, porting ehm, è, se fossero lingue sarebbero traduzioni dall'inglese al polacco, dal eh, thailandese al russo, eh, qui si va da Fortran a Python o altro. Allora, eh, il porting dei programmi, sì, in realtà me l'hanno chiesto varie volte sia porting, diciamo, dalle versioni vecchie di Python a quelle nuove eh, sia da programmi scritti nel linguaggio più strano verso Python o viceversa allora, io dico che generalmente non è possibile nel senso che esistono dei tool automatici che fanno di questo ok? e che in caso di programmi estremamente semplici funzionano, vanno anche bene anche se comunque richiedono un controllo Uh, perché chiaramente quella è una traduzione meccanica, quindi non è detto che la logica venga rispettata in pieno, né che il funzionamento uh, iniziale, quindi l'intento con cui era stato sviluppato quel programma, uh, venga riportato esattamente com'è. Um, questa è la considerazione generale. Per quanto riguarda diciamo, uh, la traduzione meccanica, io dico che tante volte è meglio è più noioso e richiede più tempo, è sia chiaro, è meglio riscrivere da zero, perché um, i paradigmi di programmazione sono completamente diversi da linguaggio a linguaggio, è vero che principalmente parliamo di linguaggi orientati agli oggetti, parliamo di um, programmazione ad eventi, però um, Python anche per la sua versatilità, uh, si sì, ti permette di cambiare continuamente continuamente contesto, però uh, una traduzione fatta così, a scatola chiusa, io non mi fiderei. Um, ci vedo proprio molte differenze anche su come vengono pensati uh, dei programmi in un linguaggio o in un altro. Uh, fa faccio un esempio, diciamo, uh, non tecnico, che però secondo me è molto efficace. No? Um, I linguaggi di programmazione sono delle lingue, ok? Sono delle lingue che il computer capisce. Immaginiamo di voler tradurre una frase come, eh, pensando a una qualche espressione del tipo eh, «ho il cuore pesante». ok? Eh, noi in italiano sappiamo perfettamente che «ho il cuore pesante» non significa che il mio cuore ha un peso effettivo. Eh, se io faccio una traduzione usando magari la, il traduttore automatico, cosa succede? Lui traduce in maniera meccanica. Uh, a meno che non conosca quell'espressione, chiaramente. Quindi, in mio senso, non, non viene riportato correttamente, perlomeno non viene riportato correttamente il 90% delle volte. Nell'ambito della programmazione la cosa è abbastanza uguale, soprattutto quando usiamo delle logiche un po' complesse, perché chiaramente se dobbiamo tradurre delle istruzioni condizionali, piuttosto che decidi, più o meno questo viene mantenuto. Uh, nel caso in cui, però... Mm, abbiamo l'utilizzo di costrutti che in un altro linguaggio non esistono. Faccio l'esempio del così torno in ambito tecnico: eh, il, lo switch case, no? che è un'istruzione condizionale che ti permette di definire tantissime condizioni e dire se succede questo, fai questo, se succede quest'altra cosa, fai quest'altra cosa, e così in cascata. In Python non esiste. Quindi, se io volessi tradurre da un programma Java che supporta questo tipo di operazione a un programma Python, avrei un problema, perché non potrebbe tradurne una cosa del genere. Per questo dico, va, va ripensato, va riscritto, eh, è noioso sì, eh, ma ti permette anche di rivedere un po' la logica del, del programma iniziale. Abbiamo Francesco che chiede una mh, informazione di, di mercato, credo che esista un buon mercato oggi per i programmatori. Eh, lui si concentra su un settore particolare e chiede eh, Python per creare videogiochi. È una buona soluzione? Ho visto che ehm, C++ e C-Square, varianti del linguaggio C, hanno molto più mercato. Allora, eh, Python è un linguaggio per giochi, si risponde alla prima parte della domanda. Mi, nel senso, eh, ha sicuramente grandi capacità anche per quanto riguarda. Uh, il rendering, quindi l'utilizzo di hardware come le GPU, uh, ed è uno dei motivi per cui è il linguaggio più utilizzato sicuramente nell'ambito del machine learning, ha um, anche delle buone librerie per quanto riguarda uh, la, la grafica, quindi la creazione di interfacce grafiche, um, però non è nato per quello, quindi se ti dovessi dire: uh, scegli un programma scegli un linguaggio di programmazione per creare un gioco ti direi ce ne sono tante di alternative quindi valuta prima quali sono eh, le tue necessità diciamo e, perché di alternative ce ne stanno tante eh. faccio l'esempio di unity eh, su cui tra l'altro Poteo ha un libro bellissimo che vorrei leggere ehm, che parla proprio di unity ma ci è possibile farlo anche in javascript in python io non lo vedo come un linguaggio adatto anche se sicuramente è una delle capacità eh, che, che mette a disposizione ecco mi permetto di aggiungere che poi i videogiochi molto spesso specie quando sono impegnativi seri eh, si scrivono anche con più linguaggi nel senso come che no? una parte si ottiene meglio in un certo modo un'altra parte eh, è meglio scriverla in un altro linguaggio perché ci sono aspetti e di grafica e di velocità e di eh, intelligenza artificiale eccetera eccetera eccetera però parliamo di python a tutto campo andiamo avanti con le domande eh, c'è eh, claudio ah no no no c'è alberto che chiede eh, questa è carina python non assomiglia al vecchio basic quando il basic <ride> non era ancora visual allora, assolutamente sì, e su questo ho anche un aneddoto molto carino. Eh, quando ero più piccola, avevo circa 7-8 anni, quindi ero veramente molto piccola. Eh, come raccontava prima luce, che a, a questo quest amico che aveva problemi insomma, con il figlio, che non sapeva risolvere le espressioni, io allo stesso modo, quando ero piccola in matematica non ero proprio fortissima. Eh, e chiedevo costantemente a mio papà di comprarmi una calcolatrice perché mi rifiutavo di fare tutti quei calcoli a mano allora lui un giorno mi ha detto sai che c'è? adesso la calcolatrice te la fai una volta che te la sei fatta ti puoi fare tutte le eh, espressioni che puoi usando però la tua calcolatrice eh, mi insegnò a scrivere due o tre righe in basic io nel giro di una settimana erano le vacanze estive mi eh, creai questa calcolatrice super rudimentale perché immaginate veramente basic Uh, rispetto ai tool, che, agli strumenti che abbiamo adesso, era un qualcosa di uh, preistorico e um, quindi scrivendo tante righe di codice, vi assicuro che anche per una calcolatrice che facesse le quattro operazioni servivano tante righe di codice, uh, sono riuscita a portare a termine il mio progetto e avere finalmente un qualcosa che mi permettesse di chiudere i compiti per le state. Uh, questo per dire, anche Basic in questo senso si sì, è tantissimo a Python e forse è per questo che è un linguaggio che tutto sommato mi, mi piaceva. Um, però penso che in questo senso Python abbia aggiunto una serie di gradini in più, sia sicuramente molto molto più potente. E allora, con questo linguaggio potente, chiede Alessandro, si può usare Python... Per applicazioni gestionali, database, più interfaccia utente grafica, qual è il setup ideale? Io semplificherei: si può usare Python per un'applicazione gestionale fatta come si deve con tutti i crismi? Sì, assolutamente sì. Di framework, quindi di librerie che è possibile integrare in Python, che fanno di questo ce ne stanno tantissime. Uh, la prima libreria che mi viene in. Per esempio per la parte di gestione del, diciamo, dell'interfaccia grafica lato web è sicuramente Django che nasce più che altro per la creazione di blog, ma in realtà è perfetta anche se hai bisogno diciamo, di un'interfaccia grafica come quella di un, di un gestionale. Um, io, io penso che in questo senso sia, sì, sì, sia un linguaggio che puoi usare anche per una, un tipo di scopo del genere, assolutamente. Django non serve solo a quello ma anche a dare lo spunto a una bellissima comunità di ragazze, donne, bambine che programmano Python al femminile e che organizzano una serie di manifestazioni in giro per l'Italia e per il mondo insegnando appunto a usare Python anche a persone, ragazze tipicamente ma ci sono anche istruttori maschi, non è una cosa sessista a rovescio. No. <ride> Insegnano a usare Python eh, veramente a persone che non si sarebbero neanche mai aspettate di poter approcciarsi alla programmazione. E, eh, però per programmare mh, non basta guardare il computer. Claudio chiede qual è il migliore ambiente di sviluppo per Python? <ride> yeah. Allora, il migliore ambiente di sviluppo, eh, parliamo sempre di una questione soggettiva perché poi penso che come tutti gli scrittori hanno le proprie penne e i propri quaderni che gli piacciono, e così come gli sportivi hanno la loro marca di abbigliamento preferita. Ehm, io personalmente utilizzo la suite di JetBrains eh, che fornisce in particolare un ambiente integrato di programmazione che si chiama PyCharm. Eh, che se non sbaglio è disponibile anche in versione community, con ovviamente delle funzionalità ridotte, eh, però penso che sia uno di quegli ambienti che veramente ti dà la possibilità di fare tantissime cose e avere tutto a portata di mano. Infatti la versione, diciamo quella eh, non community, quindi la versione quella tra virgolette a pagamento, Uh, permette per esempio di avere all'interno di un unico ambiente anche la possibilità di vedere il database mentre tu lo stai modificando di eseguire codice uh, da terminale uh, come se, se fosse in Linux quindi di installare librerie senza usare la linea di comando, che normalmente è normalmente il dramma di chi si approccia a Python e alle librerie uh, esterne quindi per me quello è uno degli ambienti più completi e uh, anche più facili da utilizzare, anche se ce ne sono un'infinità. Um, L'Eclipse è uno di quelli che uh, è diciamo, più è veterano nell'ambiente di programma in, in Python. Um, io personalmente non amo gli ambienti basati su Eclipse, e quello è basato su Eclipse, però penso che sia comunque molto, molto efficace. E una volta che si comincia a programmare, poi ci si accorge di dove Python sia più ideale, dove sia meno ideale, dove sia medio, con un buon linguaggio. E infatti Emanuele vuole un po' provare a far chiarezza. Dice, dov'è che Python rende al meglio in funzione delle sue caratteristiche? Allora, Python sicuramente rende, rende benissimo quando si tratta di... Uh, applicazioni uh, diciamo inerenti al machine learning, inerenti di, uh, diciamo inerenti all'attività sul mondo dell'intelligenza artificiale Qua non, non voglio aprire una parentesi perché altrimenti uh, arriveremmo oltre l'orario di cena però penso che lì uh, mostri veramente tutta la sua potenza anche le performance che è in grado di, um, di ottenere e um, penso che sia l'ambito, anche se non è nato assolutamente per quello, in cui Biden va più forte. Mi, mi sembra che sia anche arrivato il momento di ricompensare le persone che hanno avuto la pazienza di seguirci fino a qui. <ride> assolutamente. con il nostro codice sconto, perché eh, ci si può iscrivere eh, risparmiando una cifra eh, sensibile al corso di serena sulla programmazione per python con il codice sconto più python per tutti eh, scritto come <ride> <coughs> eh, fanno i, i ragazzi col, con il più come segno aritmetico eh, il per fatto con la x più python x tutti python si scrive con la y col th lo dovreste vedere in questo momento poi lo scriveremo anche nella chat. Insomma, iscriversi al corso di Serena, eh, che comincia il 2 di novembre, quindi martedì in sostanza, eh, può costare 60 euro in meno. Una cosa che non facciamo normalmente, ma che mi sento di classificare come eccezione per oggi, è parlare un attimo del tuo corso, Serena, perché, come dicevo all'inizio, è un corso un po' particolare per noi di Apogeo e non per te immagino, ma appunto per noi sì, è un corso lungo che impegna le persone da uh, adesso, da inizio novembre, fino quasi a fine gennaio, perché chiaramente imparare a programmare non è riuscire a battere sulla tastiera le istruzioni, e anche dare una serie di nozioni con cui poi la programmazione diventa anche utilità e capacità di svolgere dei compiti e non solo una nozione fine a se stessa che allarga la mente e poi si, si ferma lì. Vuoi dire due parole, due, su come strutturi eh, il tuo corso e che cosa ti aspetti di dare durante tutte queste sessioni che ci saranno di iniziazione a Python? Perfetto, allora... Sì, sicuramente è uh, il corso uh, diciamo più lungo che c'è cioè in sessione con Apogeo, ma uh, preferisco fare le cose diciamo, anche uh, dando il tempo di, di assimilare. No? Perché uh, ogni volta che faccio un, un corso di questo tipo, ci sono persone che non hanno mai programmato, ci sono persone che sono abituate ad altri programmi nel linguaggio di programmazione. In questo senso fare un corso vuol dire anche cercare di andare tutti un po' di pari passo e cercare di assimilare um, tutti quanti insieme bene i concetti. Um, di solito il modo in cui strutturo questi corsi ha un taglio super pratico, non sono di quelle che perde il tempo a chiacchierare su cosa sono uh, le istruzioni, come si iscrivono, come non si iscrivono. Io di solito preferisco un approccio più pratico, quindi eh, ci si mette a due per x mani, perché chiaramente eh, dipende dal numero di, eh, di partecipanti che ci saranno, eh, ci si mette a scrivere codice insieme, cercando di capire effettivamente che cosa stiamo digitando, perché ehm, quando si studia una cosa del genere bisogna metterla tantissimo in pratica, così come quando... Si, si studiano le lingue, no? Eh, leggere pagine e pagine di, di grammatica e sintassi è utile, ma finché non lo metti in pratica non, ha, non, non ti ricorderai niente, non assimilerai niente. Quindi, in questo senso, ehm, ci saranno tantissimi esempi di oggi che vedremo in parte insieme, in parte saranno anche individuali per chi magari durante la settimana, visto che l'incontro sarà una volta a settimana, durante la settimana vorrà cercare di riprendere un po' i concetti visti ci um, saranno tantissimi esercizi per ogni modulo sono dieci lezioni quindi ogni lezione costituisce un modulo e ogni modulo avrà una parte diciamo teorica in cui faremo le cose insieme um, e una parte pratica in cui ogni persona che parteciperà al corso uh, si dovrà mettere alla prova con quanto abbiamo visto insieme e, um, ho sempre usato questo approccio e penso che sia quello più funzionante, perché finché non ci sbatti la testa non ti rendi conto che le cose le hai capite o non le hai capite. Eh, per cui spero insomma che eh, il riscontro sia, sia super positivo in questo senso e spero che alla fine di questo corso eh, si riesca anche no, a sentirsi molto più confidente su come funziona il linguaggio di programmazione in generale, come si pensa programmando e come si legge Python chiaramente insomma non è un caso se il titolo del corso sia programmare con python iniziare bene perché programmare con python è una cosa iniziare a programmare è un'altra cosa ancora farlo bene fare tutte e due le cose bene è diverso c'è una considerazione di eh, davide che ritorna sul discorso django dice è da un po che sto studiando eh, wagtail e devo dire che rispetto a WordPress, che è un sistema di generazione di contenuti per fare blog e siti web, è molto meglio, è un po' più impegnativo strutturare il sito, ma una volta messo su sarà più facile da usare per il cliente finale e per future eh, ristrutturazioni. Come dire, insomma, è un altro dei tanti campi in cui Python dice la sua molto bene. Sì, Diciamo che ecco, abbiamo fatto l'esempio prima di Django, ehm, che a me piace, piace moltissimo. Eh, la considerazione eh, fatta adesso è puntuale e precisa, ehm, anche se secondo me va analizzato un altro aspetto. È stato fatto l'esempio di WordPress, WordPress è un CMS, quindi proprio un sistema per la gestione dei contenuti e nasce non come qualcosa che l'utente deve, tra virgolette, perdere tempo, no? Fa un po' l'espressione, a programmare, a gestire, ma come qualcosa che l'utente si trova da pronto impacchettato e può usare. Quindi, diciamo, gli scopi sono diversi. WordPress, paradossalmente, è eh, perfetto per chi vuole utilizzarlo così com'è. Eh, io da programmatrice dico che avere a che fare con un WordPress è che devi andare a gestire... Uh, o customizzare, eh? quindi a personalizzare secondo una serie di scopi uh, fa passare la fantasia e ti fa venire voglia di dire sai che c'è, lo faccio io perché effettivamente non è stato pensato per quello anche se permette ad oggi un, un sacco di um, personalizzazioni su veramente tantissimi aspetti però in quel senso io dico forse uh, quando bisogna fare un lavoro così alto di personalizzazione a seconda dello scopo eh, diciamo, per cui dobbiamo eh, arrivare a meta forse ha più senso usare librerie come Django o come Wagtail e eh, diciamo costruirla, cucirla addosso alla soluzione eh, sono son due scopi diciamo, diciamo diversi anche se Wordpress per carità ha, ha il suo perché prima di Chiudere e salutarci mi permetto di farti una domanda un po' personale perché sei una programmatrice quindi se ti sei abituata anche a lavorare in un certo modo mentalmente utilizzando le informazioni, coordinandole, pensando come dicevi all'inizio a fare problem solving, imparare a programmare e diventare una professionista della programmazione ti ha cambiato in qualcosa caratterialmente come persona? Sicuramente sì, diciamo, io ho sempre avuto una mentalità molto analitica, una mentalità molto razionale e ordinata, ehm, per cui diciamo, questa cosa è andata peggiorando, se vogliamo, eh, perché chiaramente la, la stessa cura del dettaglio che metto, lavorativamente parlando, poi eh, la riporto magari anche dentro casa. Che questo può essere un bene o un male, eh? poi dipende un, po', <ride> dipende un po' dalle situazioni. Eh, sicuramente, secondo me, ehm, l'approccio logico, l'approccio ordinato, l'approccio no, di visione un po' microscopica di quello che viene fatto nell'ambito della programmazione, aiuta poi anche al contrario, quindi non è qualcosa che porti tu nel lavoro, ma che ti porti via dal lavoro. E in questo senso il, il rigore se vuoi, che, che ti può dare un linguaggio come Python, che soprattutto all'inizio ci ha a che fare con la sintassi, che appunto è molto rida e eh, è facile trovarsi con degli errori di sintassi per passi sbagliati, che magari altri linguaggi di programmazione ti perdonano tranquillamente, eh, in questo senso ti aiuta a mantenere un po' il focus, un po' l'attenzione su quello che stai facendo. Ehm, non lo so, penso che eh, in questo senso la programmazione mi abbia eh, aiutato a crescere molto di più in, in questo senso. Eh, cambiare il carattere, no, forse ha accentuato una serie di aspetti, forse ha eh, migliorato una serie di, di caratteristiche e eh, mi ha portato tanta, tanta esperienza che poi... Ecco, mi ritorno anche nella attività quotidiana. Chi non fosse iscritto alla newsletter Apogeo non sa che nella newsletter settimanale che pubblicheremo venerdì metteremo una sintesi di quello che si è detto nel, nell'incontro di oggi con Serena con tutti i link e tutte le informazioni necessarie per approfondire. Per quanto ci riguarda oggi, chiudiamo. Avendo capito che si può parlare di programmazione, si può parlare di programmazione con Python in modo fresco, in modo eh, interessante, in modo vario, in modo eh, anche eh, simpatico tra persone eh, simpatiche, insomma la programmazione non è più un qualcosa di esoterico, di strano, di fuori dal nostro <ride> mondo, di, di alieno. Favorita ma fa parte delle attività di tutti i giorni, è una professione come tutte le altre. Eh, io amo dire che una volta eh, si cresceva e i genitori ti dicevano guarda fai quello che vuoi però l'importante è che impari l'inglese perché senza l'inglese non vai da nessuna parte. Sono convinto che siamo arrivati al momento in cui guarda fai quello che vuoi però sappi che almeno i rudimenti, almeno capire che cosa significa programmare ti conviene farlo. Penso che Python sia un ottimo modo per provarci e azzardo che Serena sarà anche una bravissima docente, ma questo poi lo, ve lo vedrete con, con lei. Serena ti ringrazio tantissimo e, ti, e ringrazio anche tutti quelli che eh, ci hanno ascoltato. Nella newsletter ci sarà anche il sommario dei prossimi incontri Apogeo Live. E Quindi buona serata a tutti e ci rivediamo una prossima settimana. Grazie ancora Serena. Ciao. Grazie a te Lucio, buona serata. E ciao a tutti.